Lei perché si è rivolto a un compraoro? Perché ho dei problemi, non riesco ad arrivare a fine mese e allora avendo delle cose d'oro a casa preferisco venderle. Ha realizzato dei soldi che sono serviti per cosa? Per però. altre cose, per... Mm, mi facciano comodo, in quel momento l'ho utilizzati per altre cose che non voglio dire, però l'ho utilizzati. La grande pandemia prima, la bufera della crisi energetica ora, sempre più difficile per le famiglie sostenere le spese. Dentro i negozi che comprano l'oro, tante storie si susseguono e raccontano il cambiamento economico e sociale del nostro paese. Abbiamo notato attraverso il nostro eh, centro studi che dal periodo Covid eh, rispetto ad ora eh, abbiamo un aumento almeno del 20-30% della propensione alla dismissione degli oggetti e quindi a recarsi presso il comproro. Nel 2020, eh, dopo i mesi di chiusura in cui tutte le attività hanno chiuso, quando ci hanno fatto riaprire, abbiamo registrato una notevole, ehm, un notevole incremento di vendite, di persone che hanno scelto di vendere il proprio oro, sia perché la quotazione dell'oro era alta. E poi c'era molta incertezza, molta instabilità su quello che sarebbe successo. In Italia, dopo il boom del 2008, quando il fenomeno è esploso, adesso i negozi dei compraoro sono circa 7.000, dati ufficiali dell'organismo agenti e mediatori creditizi. Negli ultimi mesi, anni, abbiamo notato chi vende dell'oro proprio per, perché non arriva a pagare le spese mensili. Finora che oggetti ha venduto? I braccialetti di mia figlia, di quando ha fatto la prima comunione. È un anello di mio nonno che mi diede. Le è pesato separarsene? Eh, abbastanza. Però so che mio nonno sarebbe stato contento così comunque. L'unica cosa che mi sono tenuto è la fede. A quella non si rinuncia proprio